Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi esce tra Malgioglio e Ignazio? Il pronostico. Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi lascia la casa tra Malgioglio e Ignazio? Il pronostico e le sorprese di Filippa Lagerbache e Damante. La finale del Grande Fratello Vip è ad un passo, ma sicuramente uno tra Ignazio Mosè e Cristiano Malgioglio non vedrà questo traguardo. Chi dei due abbandonerà la casa più spiata d'Italia stasera? Tante le incognite, anche se il lago della bilancia pende nella direzione del ciclista trentino. L'Aitante Moser Moseri infatti, dopo un brillante inizio di reality, dove ha messo d'accordo un po' tutti, alla lunga sembra essere uscito un poco dalle grazie di diversi telespettatori. A non giovargli è stato il legame allacciato con Cecilia e alcuni comportamenti ritenuti da alcuni un po' troppo sopra le righe. Tuttavia, a proposito del televoto non può dormire sogni troppo tranquilli nemmeno Malgioglio. Andiamo a scoprire tutto. Malgioglio e Moser, grande fratello Vip, il pronostico di Gossip L'umore del pubblico pare orientato verso l'eliminazione di Ignazio, ma l'istrionico cristiano Malgioglio non ha la piena certezza di scampare la sfida. Il paroliere sembra non essere più accompagnato da quel granitico sostegno di cui godeva fino a qualche settimana fa. Oggi infatti sia dentro, sia fuori la casa, quel suo essere personaggio naif ha perso un po' di appeal. D'altra parte dopo più di due mesi sotto i riflettori 24 ore su 24 è inevitabile che l'inflazione inizi a farsi sentire. Ma il LGFV VIP è anche questo, resistenza, costanza, pazienza. Tuttavia Moser, nello scontro a due del televoto, parte con lo sfavore del pronostico. Inoltre, lui stesso, a differenza del paroliere, ha dichiarato più volte di essere pronto e contento per un'eventuale uscita anticipata. La voglia di riabbracciare Cecilia è tanta. Anticipazioni Grande Fratello Vip, in arrivo Filippa Lagerbach e Andrea Damante. Questa sera non è facile però penso che, da quello che ho visto fuori, Naco rischia tanto. Anche perché sicuramente mia sorella lo sta votando. La dichiarazione arriva da Jeremias Rodriguez, che a mattino 5, ha parlato a proposito del televoto di stasera. Oltre all'eliminazione per la serata si prevedono due importanti entrate. Stando a quanto trapelato sui social e ad alcuni indizi, nella casa dovrebbero essere in arrivo due grosse sorprese, Filippa Lagerbach per Bossari e Andrea Damante per Giulia De Delellis. Stay tuned.